Ciao, oggi vi mostro come scaricare un client, tecnicamente non servirebbe un video tutorial perché è una cosa talmente semplice però noi lo facciamo comunque. Allora, <ride> qual è il client? Il client è questo qui, come si scarica? Cliccate su download. Un attimo che ho dimenticato di accendere la luce. Ora sono molto più luminoso, vero? Ne ho ancora un'altra? Eh? Voilà! Ora sì che sono bello luminoso. Dicevamo, dovete cliccare su download. Non è difficile, potete farcela tranquillamente. Ho fiducia in voi. Una volta scaricato e installato, avrete questo Crystal Client Launcher. Cosa fare? Lo clicchiamo con un doppio clic. Oppure tasto destro apri. Come in tutti gli altri client, potete loggarvi. Andare a cambiare le impostazioni. Vi consiglio sempre di alzare un po' la memoria a 2048 mega può andare bene ma cercate sempre di tenere più di un giga poi cliccate sul launch non è difficile sono, sono sicuro che potete farcela, io ho grande fiducia in voi vi starete chiedendo com'è questo client perché sicuramente starete pensando vabbè si sta facendo un video perché l'ha provato in realtà questo client l'ho scaricato qualche mese fa poi l'ho mollato lì però nel dubbio diciamo che è il migliore Boh, magicamente secondo la sveglia sono diventate le 5. va bene. Ok, ci siamo, questa è la seconda volta che avvio questo launcher. Ora dovete chiaramente loggarvi. Ok, siamo dentro, dal 10 marzo è obbligatorio fare la migrazione dalla Mojang... Alla Microsoft e tecnicamente vi regalano anche un nuovo mantello questo è il mio mantello lo trovate in descrizione il client è questo come si presenta come tutti gli altri client non cambia assolutamente nulla solo l'aspetto grafico premiamo R shift e qui ci sono le mod molto carina l'estetica Sì, le mod sono identiche a tutti gli altri client qui vi consiglio di attivare la mod no lag gli FPS come sono tecnicamente questo client dovrebbe essere FPS boost penso che in linea di massima sia più o meno come Lunar Client, forse leggermente Più leggero, poi avete anche la possibilità Di scaricare la mappa del, del Server, anche qui un tempo questa mod era bannabile, ma esistono i plugin che impediscono il download della mappa. Quindi, tecnicamente non dovrebbe più essere bannabile, solo è nei server in cui non c'è questo plugin. Bene, adesso, siccome non gioco più a Minecraft da un po' di tempo, faccio estremamente schifo. Quanta gente! Ah, comunque questa pacca è una nuova. Cioè, ce l'ho già da qualche mese, ma mi sono dimenticato di farci il video. Allora, potremmo giocare... Ma che cosa? Alle Skywars è la modalità migliore di questo server. Vi consiglio di giocare su questo server soltanto per questa modalità È già arrivato questo Scarpio, che velocità Sì, eh, sono abbastanza arrugginito Però sono furtissimo Impressionante, ho vinto Non so come abbia fatto, ma va bene così Siamo solo a 6 minuti di registrazione Quindi potremmo fare qualcos'altro Però voglio fare modalità in cui so per certo di vincere Se no faccio brutta figura Oppalala Eh niente, troppo forte Troppo Troppo, troppo, troppo. Non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai. Si parte, si parte. Boom, boom, boom. Combo, combo, combo. Sì, Tara vince. Tara è fortissimo. Anche se non gioca più da tempo, è rimasto il migliore. Che mappa inquietante. Si parte, si parte. Ma quanto sono forti. Meno gioco, più divento forte. Hanno aggiunto qualche altra modalità carina. Build WHC. Oddio che inventario, no, no Manca qua, chi è? Bad fight, cos'è sta roba? Ma non c'è il letto Ah no, è lì, barda No, sta modalità è bruttissima, secondo me Godby, chi è? Eh, cosa fai? Chi ha fatto prendermi un infarto? Mi ha fatto essere più veloce di me Impossibile, io sono il più forte giocatore di Minecraft Bad Wars e sta robe qui Ok, nota FK, va benissimo Vai, ho vinto Cosa fai? Ah, vuoi fare screenshot Vai, fai screenshot Ora mi lasci vincere la partita? sì bene il video dovrebbe essere finito spero di essere riuscito a intrattenervi in qualche modo se è così lasciate tantissimi like e fate le solite cose entrate nel canale telegram, instagram, twitch solite robe insomma fate i bravi, ciao